Grazie Filippo, grazie a tutti, benvenuti, inauguriamo questa bellissima avventura. Se voi andate su internet e segnate community library, voi vedrete America, cioè Stati Uniti, Canada e Puglia. Veramente mi ha colpito e mi ha fatto molto piacere questa cosa perché effettivamente la Puglia in questi anni ha manifestato una sensibilità politica e amministrativa per, per il settore della cultura che è, è veramente moderno e, e che ha un senso del quale poi parlerò brevemente. La cosa bella di questa uh, idea di community library è che library vuol dire biblioteca e poi noi abbiamo una lunga storia, tradizione, di public, public library. Perché public e community? No? Perché public vuol dire il pubblico, che è un'entità indefinita, cioè il pubblico. Il pubblico sono i consumatori, sono i cittadini, sono una serie di monadi. Una community le mette insieme queste monadi. Allora, questa idea di una biblioteca che sia public, ma che sia anche, con, perché essere community library non vuol dire non essere public library, no? Vuol dire aggiungere a quella dimensione public, cioè di essere a disposizione del pubblico, essere uno strumento unificante, cioè qualcosa che aiuta questi public a diventare community. E credo che questa sia una cosa straordinaria, una missione complicata, bella, difficile. Comunque, diciamo che la Fondazione Di Vagno ha, nella sua storia, nella serie delle realizzazioni che ha fatto in questi anni, eh, credo, gli strumenti sfida perché la fondazione che è nata come sapete dalla gestione di un archivio prezioso e di una biblioteca che è cresciuta nel tempo e che è diventata polare nel senso di attrattiva cioè forse la forza della fondazione di Vagno è che è riuscita attraverso la qualità scientifica della sua gestione bibliotecaria e archivistica ad attrarre fondi archivistici e bibliotecari e quindi non è solo diciamo l'eredità di un patrimonio, ma è diventata attraverso la gestione di questo patrimonio, in senso strettamente bibliotecario e archivistico, un soggetto attrattivo di altri patrimoni bibliotecari e archivistici. Quindi già da questo punto di vista ha una sua forza. Ma non è solo questo, la Fondazione di come sapete, poi è cresciuta attraverso una serie di attività, mettendo in piedi una serie di attività, la più nota delle quali è l'Ector in Fabula. L'Ettore in Fabula è un piccolo fenomeno eh, che ha avuto, come sappiamo noi che abbiamo vissuto qui, un straordinario, abbiamo vissuto questi momenti, uno straordinario successo, che è una miscela della bellezza e dell'ospitalità di questo luogo, di questa città, di questo centro, che è un elemento secondo me importantissimo. Una cosa del genere funziona molto meno in luoghi dispersivi o meno fascinosi e però anche della capacità di trasformare quella parola lector non in uno che legge, in uno che capisce quello che legge, cioè il messaggio di lector in fabula è eh, leggere per capire e questa è la missione di Lettore in fabula e quindi eh, la fondazione di Lagno, archivio, biblioteca produce un evento di questa portata e poi se ne sono aggiunti altri letto in tavola sulla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità che sta crescendo l'elezione Le di Salvemini, la scuola di buona politica il centro di espressione cioè in un'epoca come questa noi abbiamo messo in piedi grazie a personaggi del livello di Thierry Missol un centro sulla libertà di espressione che abbraccia tutta l'Europa e il Mediterraneo, andate a conversare, cioè, è un centro sulla libertà di espressione in un momento in cui la Turchia, l'Egitto, l'Italia, voglio dire, il Corvo di Striscioli, cioè cui la libertà di espressione. Noi che veniamo da un'epoca fantasticamente di libertà e di diritti, viene di nuovo messa in discussione. Noi a Conversiano abbiamo costruito, stiamo costruendo una cosa di questo tipo. Quindi la fondazione di Bagno, che cosa non volevo celebrare, anche se sono molto orgoglioso di questa realtà, devo dire, della quale ho l'onore di così godere degli affetti dell'amicizia di, di chi eh, è protagonista, dei protagonisti di questa cosa. Ho voluto ricordare con queste parole questo itinerario perché l'articolazione dell'attività della fondazione l'ha resa quella che oggi definiremo un'impresa culturale, dove la parola impresa non è intesa nel in senso civilistico, nel senso che qui non c'è fine di lucro, è un soggetto, una fondazione appunto, ma impresa nel senso letterale al termine, cioè di chi intraprende, di chi fa, di chi produce cose, di chi produce ricchezza, che in questo caso è anche economica, nel senso che l'attività della fondazione attrae risorse e risorse. Crea lavoro, crea indotto, quindi c'è anche una componente economica, ma crea economia attraverso la produzione di ricchezza sociale e culturale, che è il cuore, diciamo così, del concetto di impresa culturale. Naturalmente per svolgere questa attività la fondazione si è dotata di una struttura di competenze tecniche, organizzative, scientifiche, progettuali e Attraverso la costruzione di questa struttura è stata in grado di cogliere anche le opportunità che l'innovazione dei linguaggi e dei media, nel senso degli strumenti per la trasmissione di questi linguaggi, consentono. Quindi questa fondazione ha diciamo, una capacità di fare, una struttura per fare e anche una modernità diciamo, nella sua capacità di utilizzare le tecnologie. Devo dire che anche qui la scelta strategica della Regione Puglia di eh, richiedere dei percorsi triennali, cioè una progettualità triennale alle istituzioni di cui la Regione è socia, secondo me è stato strategicamente un passaggio molto importante perché costringe noi la Fondazione di Vanni come gli altri soggetti coinvolti da questa strategia ad avere una progettualità lunga e quindi come dire avere una dimensione più strutturale, più strutturata per diciamo progettare soprattutto per realizzare questa progettualità lunga bene questa evoluzione della Fondazione è assolutamente coerente con quello che è stato anche già detto questa mattina, che è l'evoluzione di quello che si richiede alle istituzioni culturali, che non possono essere più soggetti passivi. Noi abbiamo, questo è un mantra, ci no? siamo sempre riveduti, il patrimonio culturale più meraviglioso, più quantitativamente rilevante, più qualitativamente straordinario del mondo, però abbiamo avuto un'idea... Tradizionalmente essenzialmente conservativa di questo suo patrimonio, anche se poi non lo abbiamo e non lo riusciamo a conservare bene come dovremmo, ma non attiva. Adesso finalmente direi che anche le ultime gestioni del MIPA hanno avviato questa evoluzione, si comincia a capire che questo patrimonio, per, non deve essere solo conservato, ma deve essere un eh, soggetto di crescita che Diciamo, è cioè sicuramente anche economica ma è di crescita della società, delle cose eccetera eccetera. Quindi si è capito che oggi le istituzioni culturali non devono essere soltanto dei custodi e gestori ma devono essere degli attori, devono essere dei motori, dei promotori e la Fondazione Lanio è pieno in questa diciamo, evoluzione del concetto di istituzione culturale. E il concetto di community library rispetto all'idea classica di public library esprime proprio questo modello evolutivo, perché appunto eh, richiede a questa library biblioteca di essere proattiva nel senso della costruzione della comunità e quindi non più solo sul luogo dove ci sono delle cose, ma un luogo dove si fanno delle cose e che come diceva prima Assessore della cultura, riesce a uscire dalle sue mura. infatti io penso che il successo di una community library sta nel fatto che queste mura non esistono, cioè che esce, entra la comunità e la, e la library sono una cosa che tutti percepiscono come normalmente la loro casa, cioè la libreria si sente a casa sua, fuori dalle sue mura e i cittadini si sentono a casa loro, dentro dentro le sue mura. C'è una bella definizione di community library in questi siti americani in cui si dice che la community library ha questo obiettivo, creare senso di comunità, provvedere accesso libero a servizi e materiali che stimolino le menti, arricchiscano la vita delle persone, soddisfino bisogni culturali, civici, educativi e ricreativi. Abbiamo la nostra mission già scritta in... Eh, naturalmente questo compito non è facile, è abbastanza difficile, è molto prezioso e io aggiungo che è particolarmente prezioso nel Mezzogiorno d'Italia eh? perché la costruzione della comunità, noi qui non manchiamo di un certo tipo di comunità cioè noi il Sud, io sono, meridionale eh? C'è un senso di comunità, ma c'è un senso di appartenenza esclusivo, cioè è una comunità identificata quasi tribalmente attraverso i propri limiti, i propri vincoli, il proprio campanile, le proprie tradizioni alimentari. La community library, invece, deve trasformare questo senso di comunità, non diciamo, superando la chiusura, ma attraverso l'apertura delle menti. Cioè deve essere uno strumento, uno dei tanti possibili, per la creazione di capitale sociale, che è il capitale, cioè al sud ci manca forse anche il capitale economico, ma è il capitale che manca, soprattutto il capitale sociale. Perché è importante? Innanzitutto che cos'è il capitale? Scusate se faccio questa digressione, non me ne approfitto, perché di queste cose non si parla mai. Il capitale sociale è essenzialmente quella aria che si respira, grazie alla quale ci si può sostanzialmente fidare del fatto che gli altri condividano con noi un sistema di regole e di valori e quindi in realtà noi pensiamo che non stiano lì ad approfittarci gli uni degli altri ma che in questo sistema, in questa area che respiriamo si possano, come dire, si possa interagire ehm, diciamo con una quantità limitata di pregiudizi, più limitata di pregiudizi dove più alto è il capitale sociale si dice gli economisti dicono anche i sociologi che le, so le transazioni sono più facili e meno costose quindi dove c'è più capitale sociale ma questo è un dato statistico perché viene anche misurato il capitale sociale c'è più sviluppo e dove c'è più capitale sociale? dove l'economia culturale creativa è più alta cioè c'è una relazione diretta faccio un esempio concreto la Puglia l'industria culturale creativa contribuisce per il 4% al PIL della Puglia ed è una quota in crescita circa 60.000 occupati 2 miliardi e 7, 2 miliardi e 8 ,2 di euro di prodotto lordo di questo settore che è in crescita la media delle regioni italiane è il 6% cioè stiamo indietro del 50% rispetto alla media, cioè noi dobbiamo crescere del 50% verso la media. Naturalmente, questa media è come al solito pollo, la Puglia sta più in basso, ci sono regioni che stanno all'8, regioni che stanno al 3. Però, che cosa vediamo? Che dove quella quota di PIL è più alta, c'è cioè più alto capitale sociale e più alto sviluppo Allora, La crescita dell'impresa culturale colma il gap dello sviluppo di una regione, ma la crescita, e per questo io apprezzo molto la politica della regione, le politiche culturali della regione, perché secondo me colgono una cosa, che la crescita dell'economia culturale creativa è una grande contaminatrice della manifattura, dei servizi. Perché quella manifattura e quei servizi, in questa epoca in cui la competitività e il valore aggiunto è dato dal sapere che è contenuto dalle cose che produciamo e dai servizi che facciamo, quelle, quelle manifatture e quei servizi che vivono in un contesto dove si respira cultura e creatività, hanno un alto contenuto di cultura e creatività e quindi sono più competitive. Quindi hanno un mercato di prezzo, di valore, di vendibilità, di esportabilità. Quindi per questo è molto importante, oltre che per la bellezza di lavorare e di vivere in un mondo migliore, di essere che prima il nostro assessore diceva che leggere fa vivere di più, ma fa vivere di più non solo nel senso di più a lungo, ma di più in più largo perché si vivono mille esperienze con una vita sola, mille storie, mille sentimenti, no? con una vita sola. Quindi c'è un arricchimento che ha tante facce. Vabbè, mi sono un po' dilungato, ma è un tema che mi appassiona. Vado a concludere. Ovviamente costruire questa community library sarà un impegno fortissimo della, della Fondazione di Ragno che ci crede molto, ma... Funzionerà se sarà un impegno comune di tutti i soggetti, quindi delle istituzioni, dell'associazionismo, dell dei cittadini, cioè se ci si mischia molto in questa cosa, io quello che sostengo è che tutti quanti devono sentire che la community library è uno strumento al servizio della comunità e quindi se dei soggetti, cominciare da quelle istituzionali, hanno una progettualità, la community library può essere uno strumento, uno dei strumenti per implementare questo progettualità, per realizzare delle cose. Beh, prima Filippo parlava dei progetti di inclusione, per esempio, di comunità stranieri. Bene, se l'amministrazione o oh, oh, ci, ci sono delle idee di fare questa cosa, bene, pensiamo che la community library può essere uno degli strumenti al servizio di... Se, dobbiamo, se abbiamo una progettualità sull'education, la community library, se ci sono delle idee sugli anziani, la community library può. Cioè pensiamola, immaginiamola come uno strumento per far crescere la comunità nella sua capacità di integrazione, nella sua qualità sociale, civile e amministrativa. Volevo concludere facendo un piccolo esempio che ho preso da... Curiosando tra questi siti di community library, un esempio di come si costruisce il senso di comunità. C'è una contea, una piccola contea che ha più o meno 150.000 abitanti nel Wisconsin, uno stato americano del Wisconsin, che si chiama Kenosha County, che ha un bellissimo sito questa community library che vi consiglio di andare a guardare perché ci sono un sacco di idee. Un'idea mi ha colpito moltissimo. Ed è che questa community library di ha lanciato un progetto e ha realizzato un archivio fotografico sui luoghi, le persone e i lavori, eh, chiamando, dicendo ai cittadini provistate nei vostri cassetti, portateci qui le fotografie della vostra storia, dei vostri nonni, della bottega del vostro zio, della vostra casa di com'era, di come è diventata, di come è stata e di come è diventata e di come si è trasformata e questo bellissimo archivio che è online è, è l'identità di quella città, che è stata di quella bottega che è stata costruita dai cittadini tutti insieme, una piccola geniale idea che mi ha fatto perché uno si dice come cavolo facciamo a diventare una bottega italiana Come facciamo a diventare uno strumento di costruzione della comunità beh questa è una delle tante piccolissime idee che forse possiamo copiare grazie a tutti